È una visione a lungo termine la nostra, tra qualche anno non ci sarò più io, ci sarà qualcuno di voi al Parlamento Europeo, qualcun altro di voi al Senato, qualcun altro al posto di Giacomo, perché qui non è la persona, è il metodo che deve prevalere, ce lo dobbiamo mettere in testa e noi faremo quanto il nostro potere affinché questo metodo non resti solamente un concetto ma lo dobbiamo concretizzare tutti i giorni nelle piccole e grandi scelte nel dire no al compromesso no perché anche un nuovo candidato che rappresenta un concetto vecchio è semplicemente il profumo perdonatemi su un escremento un escremento non cambia se lo vai ad odorare con un po' di profumo sempre quello resta noi non possiamo permettercelo allora, il 31 maggio noi abbiamo il derby più importante, il derby dell'onestà da vincere, ma questo lo possiamo vincere solamente in questi ultimi giorni, andiamo tutti quanti ad adottare un indeciso. Io in questa regione ho visto tanto entusiasmo ma alle volte anche tanta rassegnazione. Ho visto persone che mi hanno fermato prestato e mi hanno detto sì ragazzi voi siete bravi, ci mettete la passione, ci mettete l'impegno, vi tagliate lo stipendio, correte come pazzi, sacrificate la vostra vita, e il vostro weekend, ma tanto non serve a niente. Il sistema è più forte, il sistema non è più forte. Perché il renzismo si nutre dell'astensione, si nutre dello scoramento, si nutre di chi non vuole alzare la testa e noi siamo invece venuti qui a mettercela la faccia. Non abbiamo paura perché non abbiamo conflitti di interesse da dover nascondere. Il 31 maggio, ve lo chiedo con il cuore, avete già il miracolo di avere un candidato per la regione toscana che viene da Carrara, ma quale altra forza politica l'ha mai permesso in una provincia che è stata dimenticata? Molti si sono illusi e continuano con il mantra del dire che la Toscana è Firenze. No, Firenze è in Toscana e non è tutta la Toscana. C'è una regione, provincia per provincia, meravigliosa da valorizzare e quindi il 31 maggio possiamo farlo con una sola arma che è questa. Prendiamo in mano questa. Diciamo a tutti quanti che chi non va a votare in realtà vota per la maggioranza. Non solo trasforma il voto clientelare e gli dà un peso specifico sempre maggiore seguite questo conto se siamo in 10.000 ad andare a votare e 4.000 sono i voti comprati dal clientelismo vuol dire che il 40% dei voti non sono diretti a chi è meritevole ma sono diretti a chi invece ha degli altri interessi da tutelare e quel 40% può essere determinante se invece ci andiamo in 100.000 diventa il 4% sparisce ha sempre meno influenza. Dipende da noi. Ditelo anche a Salvini che è venuto a fare lo show a massa con tutto quello che è successo. La vera felpa che dovremmo regalargli è quella di darci i soldi. I soldi dei 60 milioni di euro della Padania. I soldi di un finanziamento elettorale che è stato preso in violazione di un referendum questo popolo che ha detto basta finanziamenti elettorali, il 31 maggio il voto per rivoluzionario lo dico a voi che siete sempre stati un po', veramente una cittadinanza di persone controcorrente il voto per rivoluzionario è votare il Movimento 5 Stelle, facciamo questo miracolo per Giacomo per i nostri candidati Paolo, Paola, Maurizio e Cristina, facciamolo questo miracolo, Toscana prima regione 5 Stelle, andiamo al ballottaggio ragazzi, dai!